Sui geometri Perché i geometri sono bravi allenatori delle squadre di calcio? Semplice Perché ci sanno fare con le squadre Spiegazione La squadra può essere uno strumento per disegnare o un insieme di atleti che fanno lo stesso sport. Vi raccomando, non perdete i prossimi video.